tentativi che sono stati fatti dopo, a mio parere sono solamente due, Benevolo a San Polo a Brescia, io nel centro di Bologna come edilizia pubblica, cioè con un'urbanizzazione, Benevolo diventa privata dopo l'urbanizzazione, io ritengo che l'urbanizzazione ci sia però, è la prima volta che il restauro viene utilizzato per le case popolari, per le case eh, pubbliche. E non ho praticato l'esproprio, ma eh, una forma, ho chiamato l'esproprio in forma di acquisizione tramite convenzione. E quando lo spiegai alla segreteria del Partito Comunista... Uh, mi ricorderò sempre a Mendola che disse bene così dopo tutti diranno che i comunisti di Bologna espropriano anche le mutande dei loro cittadini. Correva l'anno? 1973 mattina uh, tempestoso che ho scritto nel libro di, di un ricordo nel libro di vezzio de lucia uh, se questa è una città cioè è... io lo, avevo avuto questo processo naturalmente uh, la cosa più tremenda fu la sera in federazione del partito comunista bologna in cui uh, Alcuni compagni a cui non ero molto simpatico ehm, <sindicazione> dissero <sindicazione> te le sapenta alcune. <ride> e il, il uh, e io uh, ero convinto che uh, avevo capito che cosa dovevo fare. Uh, sono quelle intuizioni generiche dettate dall'emergenza cioè il piano veniva bocciato totalmente uh, zangheri uh, il segretario della federazione che ragaletti adesso stai fermo stai zitto uh, non andiamo più non ne parliamo più e io stetti fermo no, stetti zitto andai uh, feci una specie di beauty case di uh, slide di questo piano e poi cercai di venderlo, venderlo nel senso di proporlo, non, non, a spese del Feci, una serie di presentazioni del piano e della fattibilità di questo piano in tutta Italia, girai in tutta Italia per un anno, e poi in Francia, Svizzera, Germania... Cominciai a pubblicizzare questo piano, poi ci furono articoli di Cederna, ci fu tutta una serie di persone che mi aiutarono, ma chi mi aiutò veramente è stato Armando Sarti, che cominciò aveva il senso vero degli affari, cominciò a acquistare dei ruderi a pochissimo prezzo e io trovai i soldi della liquidazione del Ina Casa, della Jessica, non del Casa, presi una cifra bassissima, 3 milioni, una cosa proprio minima e pezzettino per pezzettino, un anno 4 appartamenti, l'anno dopo 8, 16, 48 poi feci tutti i rapporti con i privati che volevano ristrutturare la loro casa, li prendevo gli inquilini, ma loro dopo mi dovevano prendere per 25 anni i miei inquilini. E così io potevo continuare a andare avanti, eccetera, eccetera. Io quando ho smesso, eh, avevo... Eh, come patrimonio avevo ancora tutta una parte consistente di Via del Pratello dove ho concentrato tutta una serie di acquisti che l'assessore che mi aveva sostituito pensò bene di vendere e quindi di chiudere con le case i tecnici si buttarono sul restauro raffinato dei contenitori Invece l'unica cosa era mantenere la casa, um, cioè era la casa uh, quella che poteva essere un'alternativa sociale innanzitutto, il mantenimento dentro al centro, ma gli oppositori veri furono i cooperatori, nel senso che le cooperative di abitazione, quando io dissi nel 78 con un piano di recupero, di tutto il territorio comunale eh, in cui uscì, un, ahimè, una rivista che si chiamava Metropolis eh, francese eh, in cui eh, c'era eh, um, una maquette tipo di Bologna mh, con un metro attorno e sotto Bologna due punti croissance zero. Quindi questo è che tutti erano per lo sviluppo, io ero per la crescita zero, cioè ritenevo che il, per poter intervenire nel centro storico veniva a smettere di costruire, e quindi nel territorio, e che eh, c'era sufficiente spazio, il centro diventava una città eh, piena di case vissute, e c'era anche una, una differenza di carattere sociale come c'era sempre stato il mio non era un, un intervento sociale era di mantenimento della struttura urbana io non avevo un fine invece il fine di dare una casa in proprietà era uh, un obiettivo che sia la democrazia cristiana sia il partito comunista hanno perseguito che in germania non c'è uh, anche in spagna per quanto hanno costruito hanno tentato hanno sempre tenuto un, una parte alta di edilizia pubblica. Noi eh, abbiamo deciso che dovevamo vendere tutto il pubblico, quindi abbiamo svenduto poi la città, abbiamo svenduto il territorio per questa cosa della casa. Poi dopo è una, eh, una capitalizzazione, un guadagno e la bolla. Delle mie foto uh, nella oppure foto di immagini del, dal, nel dopoguerra arrivò fino agli anni 70 siccome io nel 64 ho cominciato a fare l'assessore ehm, però io non amavo assolutamente farmi fotografare Beh, cioè, ho, ancora adesso mi dà molto fastidio ehm, qui perché ci siete voi ma io ho dei fronte per esempio